Sgomberiamo il campo da ogni dubbio. Come sindaco e come amministrazione saremo sempre in prima linea a difendere il nostro ospedale e a pretendere da Regione e Asur ciò che ci spetta, con forza e determinazione, senza se e senza ma, di qualsiasi colore siano i politici regionali, rossi, gialli o verdi, questo non importa. Se serve anche con manifestazioni e barricate come tanti anni fa, quando la popolazione pergolese era unita su un argomento così importante come quello del nostro ospedale. L'ospedale di Pergola è aperto ha alcuni reparti che funzionano molto bene, come ad esempio la medicina e la riabilitazione, ma altri che invece non funzionano altrettanto bene, come ad esempio la chirurgia. Bisogna lottare per far sì che tutti vengano resi efficienti, così come per alcuni ambulatori. Noi non abbiamo mai detto che tutto va bene, conosciamo bene i problemi che ci sono, ne siamo consapevoli e, e lavoreremo e lotteremo per questo, state tranquilli. Per prima cosa istituiremo la Commissione Sanità, un tavolo attorno al quale riunire esponenti della maggioranza, della minoranza e tecnici e medici un tavolo attorno al quale ragionare per conoscere, per tenere sotto controllo la situazione, per parlare dei problemi e delle esigenze che ci sono. Il nostro lavoro sarà costante e senza alcuna speculazione politica, con l'unico obiettivo, il bene dei cittadini e la difesa dell'ospedale pergolese, che è pubblico e pubblico deve rimanere, senza ombra di dubbio. L'altro candidato sindaco ad ogni incontro cerca di screditarmi con delle falsità che va dicendo a tutti, estrapolando alcune mie parole dal resto del contesto o dal, dal resto delle frasi. Ma la tattica non funziona, non credetegli. La scorrettezza con la quale usa le mie parole la dice lunga su come per lui l'ospedale sia solo un argomento da strumentalizzare in campagna elettorale, in barba a tutte le vostre esigenze, in barba ai suoi concittadini. L'ospedale è di tutti e l'amministrazione per prima deve essere in grado di riunire la cittadinanza su una lotta importante e fondamentale come questa. Per questo vi chiedo di votare me e la lista Pergola Unita insieme alle prossime elezioni.